benvenuti in questo nuovo video che video faremo oggi <ride> non lo sai e invece direttamente da amazon wow, è arrivato un pacco vediamo cosa abbiamo al suo interno wow molto bello cosa molto è. bello è il pacco di amazon apriamo Se... e vediamo cosa c'è dentro Vediamo cosa c'è dentro. Apriamo tutto per bene. Dove Ci ha contattato un'azienda chiedendoci aziende? di fare una collaborazione. Aspettiamo. guardate. Questa azienda è Eromask. È un'azienda che commercializza i visori della realtà virtuale. Wow, non ho mai avuto uno. Quindi vediamo come funziona. Five minutes later. Ci sono due modalità, quella per le lingue e per la matematica, possiamo imparare tutte queste lingue che sono l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, l'italiano e il cinese e ovviamente la matematica. Beh, ringraziamo Eromask che ci ha dato questa bellissima opportunità sì? e beh, scopriamo, iniziamo insieme. a spacchettarlo. Qua Vediamo la... su interno cosa c'è, vai. Qua ci sono tutte le istruzioni per vedere meglio. Uh. Apriamo per bene tutto, senza romperlo. Uh. Qua ci sono le istruzioni, belle. Vediamo un po' che e cosa. Qua. Le istruzioni nelle varie lingue perfetto, qui e di qua. E poi dice che dobbiamo scaricare un'app. attimo. Hmm. Andiamo qua, guardiamo bene il visore. È arrivato col bellissimo in ballo. Ecco È molto, direi molto. al primo contatto, sì. cioè... sembra molto. In sicurezza, e eh si sì, è arrivato con la sua pezza per che pulire. Push. E guardate come è protetto! Ha ah, persino la... Oh, ah, la, pellicola. la pellicola, e qua ci sono vari tasti e, e rotelle. Poi facciamo ma... vedere, facciamo vedere com'è fatto al suo interno. Fermo ci un attimo, che mi avvicino. Wow, Guardate tutto che bello. L'imbottitura è perfetta. Guarda come sì, è, è bella e morbida, morbida così non ci si fa male, è molto bella. Beh, ora vediamo cosa c'è bisogno per giocarci, ovviamente, Allora giocare dobbiamo... e imparare. Ricordiamoci che Anche questo fa lingue, impariamo le lingue e la matematica. E la matematica. Wow, quindi deve essere veramente molto interessante. Quindi ah, sì. andiamo a scaricare la, la nostra, nostra app e sì. ci vediamo fra un attimo per il nostro, il nostro. test. 5 minutes later Ci sono due app per le lingue e per la matematica. Ecco qua la prima che abbiamo scaricato, che è per le lingue. Ok. E poi in un altro video andremo a scaricare anche quella per la matematica sì. iniziamo a vedere intanto comunque per farvi vedere il mio telefono è Android quindi eh, immagino che bisogna che si può sì, anche sì, scarica anche per e IOS si sì. ok, andiamo Perfetto. quindi andiamo adesso quindi. a lanciare quella la nostra per app le... Ecco, aspettiamo. per le lingue uh. quindi abbiamo lanciato la nostra app andiamo a Inserirlo. inserirlo e andiamo a chiuderlo perfetto e mettiamo la nostra maschera uh, wow ok regoliamo bene tutto le rotelline sopra si servono per la messa a fuoco probabilmente sicuramente per la messa a fuoco e per la focale okay. so? poi sotto ho visto che c'è un pulsante andiamo sì, qua sotto aspettate eccolo qua, qua che ci permette invece di, di selezionare schiacciare. e selezionare quindi le nostre sì. allora. scelte chiudiamo chiudiamo allora, uh, selezionare la lingua che c'è, italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese. chiudiamo chiudiamo chiudiamo chiudiamo chiudiamo chiudiamo chiudiamo Qua c'è un letto. Cosa vuoi scegliere? Eh, All'esterno: casa, vestiti, domande, eh, lavori, cibo, emoti, corpi, numeri, mani, frutta, colori, voltaggi, baratture, scuola, tempo, sport, fatti nel tempo e città. Ok. Ci sono questi tre giochi, Maverick sì, e questo nuovo gioco, poi ci sono quelli in arrivo e questi altri. Proviamo questo nuovo gioco. Apple. Apple. Apple. Oh, ok. Apple. Apple? Aspettate che vendo la stella. Andare più veloce la stella e madre. Acqua adesso. Pineapple, pineapple. Apple, apple. Apple. Pineapple. Banana. Siamo riusciti un pochino Guardate Ok Proviamo mm. i numeri Sì, allora Andiamo indietro Ok L'ho fatto Gioca Adesso facciamo francesi Numeri qua Proviamo il nuovo gioco sì, ecco. Uh, ma dove siamo? Wow. allora qua c'è un pianeta rosso qua ce n'è un altro e lì c'è la luna siamo su una navicella e lì ciao c'è un robottino ok sis chic qua sis chic 6 90 sis 6 90. 90. 90. 90. 90. 9. 9. 90. 9. 9. 9. 9. 1000. 6. 6. 6. 14. 14. Ok, allora abbiamo fatto 700 punti, tentativi... ah no, di più. Mm. 2597 punti, tentativi 23, obiettivo 60%, mm. poi raffica migliore... Proviamo il cinese, Qua. dai. Sì, Che è una, allora. una lingua che... Un attimo, secondo me è difficile. Per questo prima lo impareremo. Ciao come sempre il robottino che ci saluta. Rosso Rossa. Oh, rosso, Rossa. Rossa. Rossa. nero, Rossa. Rossa. giallo, Rossa. Aiuto. Aiuta! E questo finza! È nero! Quinsa! No. Quando sentite questo rumore significa che abbiamo sbagliato. Allora, abbiamo fatto. Um, 2792 punti un buon punteggio si sì. e adesso facciamo qualche altra lingua proviamo vabbè l'italiano lo sappiamo la nostra lingua cioè la nostra lingua Interessi. No, è riesco a non riesco a non ancora. a non e 14 non riesco a non riesco a 14. Millón. 14. 5. Wow. 5. Ok, doble 5. 5. 5. 5. Millón. 5. 5. 5. 17. 17. 14. 12 11 so, cos'è? Boh Allora abbiamo fatto Ok 3 No scusate 4558 Beh un buon punteggio Adesso facciamo il tedesco Io voglio fare i numeri perché è la cosa che Cioè non mi ricordo teoria dovrei essere... Blau. No. Kelp. Blau e gelp. Uh! Andiamo più veloce. Blau. Blau significa blu. Blau. Blau. Tutto blu. Kelp. Gallo. No, sono caduta. Mannaggia. Ok, beh, abbiamo fatto un ottimo punteggio e questo qua è 2652. Beh, è un ottimo punteggio. Poi proviamo solo così. corsa corsa corsa su tennis tennis corsa corsa corsa corsa surf, surf surf ah ho capito su corsa corsa Badminton badminton badminton, Guardate questo qua Oh Ok Abbiamo fatto un altro bellissimo punteggio Che è um, 5237 Wow Ok Dai diciamo che questo è un ottimo strumento sì. Giulia come è andato? è andato benissimo è fantastica ed è una sensazione unica e troppo bella devo essere sincero l'ho provato anche io ed è veramente molto molto bello sì, si imparano veramente le lingue perché comunque hai dei giochi semplici ma sono veramente intuitivi ma molto sì. belli e 100% promossa, ve la consigliamo. Potete acquistarla direttamente su Amazon. Eh sì, scrivendo Iromask. Comunque metteremo tutto il link sì, sì, in descrizione, qui sotto. E quindi è veramente fantastica e super promossa. E mi eserciterò un sacco e lo farò volentieri. Ovviamente dobbiamo provare anche quello della matematica sì. e quello sarà un osso duro sì. da provare mm. perché la matematica è veramente faticosa a volte esatto. Scrivetevi sotto nei commenti se l'avrete acquistata e beh, spero che vi piaccia. Quindi, ringraziando nuovamente mask per questa collaborazione,